Eh, di ricambiare insomma in qualche modo l'augurio eh, a la Veronica, che cosa auguri a Veronica per il futuro per il suo allora intanto diciamo, dal, dal punto di vista artistico vi auguro veramente tutto il successo che per merita perché veramente è una grandissima ondata e poi come posso dire lei stessa si è definita una modista molto semplice ma molto elegante molto diretta arriva sì. direttamente sì. al cuore perché qua quello che scrive è veramente frutto di un sentimento, io posso appunto verificare concretamente la nostra amicizia nella nostra, quindi noi siamo contenti quando una partecipa a un concorso vince, no, a qualsiasi cosa siamo contenti l'una per l'altra e questa è una cosa me, molto molto bella insomma, che ci caratterizza non soltanto nel rapporto tra di noi, ma in generale e ci siamo trovati in questa affinità e quindi a lei auguro il meglio sia nella vita sia in sì, che sia ovviamente sia nel suo Media, competizione, non si va, non si avanza. Intanto no. cominciamo noi, poi piano piano, piano, piano. piano, piano. si attaccherà piano, ma questo è bella, questo è brava, no, dobbiamo contattare le cose insieme, questo è un po' il nostro spirito. Sì, e siamo sì. sempre per questo che sempre molto contente. Senti, sì, tu sì. E lei ci ha raccontato insomma che ha cominciato a scrivere per in qualche modo superare il dolore di una condizione fisica. Come hai cominciato a scrivere? Allora, io ho cominciato, penso come molti di noi, da una piccola, diciamo, già quando ero piccola, da quando ero ragazzina, ho scritto molte poesie, però poi la cosa è caduta così, perché ovviamente poi ci sono insomma, gli studi, gli universitari, i concorsi, il lavoro, io sono insegnante di scuola primaria, un lavoro che adoro, che faccio con una grandissima passione, ho i figli, la famiglia, insomma. E quindi diciamo che la scrittura è passata un pochino in sordina, però mi sono sempre occupata di poesia, ho sempre utilizzato la poesia come, eh, come metodo trasversale proprio di lavoro anche quando, adesso io eh, generalmente insegno italiano nell'ambito linguistico però in italiano per molti anni anche l'insegnere matematica, geometria c'era sempre un'occasione per comunque trasferire, trasportare tutto eh, o interpretare tutto in chiave poetica quello che io chiamo l'atteggiamento poetico, quindi cerco nei, nei bambini di Ehm, di far attivare questo atteggiamento un proprio uno sguardo nei confronti della vita cioè apriamo una finestra vediamo non so l'angolo che diventa improvvisamente giallo oppure anche una cosa che succede a scuola questo è un episodio anche di litigio tra i bambini no? però come quasi si può tutto trasformare in, in modo positivo in modo costruttivo infatti da te che loro guardano dicono, adesso, adesso c'è una poesia quello che abbiamo detto adesso è una cosa ma poi c'è una poesia che cioè, mi domani un po' eh? come parlano loro e quindi così ho sempre lavorato con la poesia e l'ho ripreso però in maniera proprio eh, continuativa nel 2018 per uno di quei casi che diciamo, apparentemente non, so, non casi sia sì, sì, una malattia insomma ho ripreso delle poesie nel cassetto e l'ho inviato in una casa editrice insomma da lì ho capito proprio, proprio questa impellenza di tornare a scrivere e è veramente da poco, nel 2018 ricominciavo proprio a scrivere, però ho già pubblicato le raccolte, per me è proprio un'esigenza il fatto di, di scrivere poesia. Sì. E tu come immagini il tuo futuro? Non, non lo immagino, diciamo che sto vivendo un po' giorno per giorno, sempre con grande gioia, con grande serenità, costruendo, anche studiando, continuando a portare avanti questo discorso diciamo, con la scuola e, e poi nell'ambito appunto strettamente poetico perché stiamo facendo molte cose, quindi è come dire, una scoperta giornaliera. È come una scoperta giornaliera, cioè, bambino, anche tu, <ride> sì. ti devo e ringraziare, ringraziare questo sì. Sì, sì sono meravigliosi. Sì. E ti è mai capitato che uno sguardo, come dici tu, in maniera molto poetica appunto, del bambino su qualcosa che ha eh, fatto nascere l'esigenza di scrivere, No, ah, vabbè sì, spesso succede se stesso. Sì, non sì, necessario. sì, infatti li sì. facciamo anche insieme, questa è una cosa proprio... Eh, diciamo, facciamo frequentemente anche loro, i guadermini scrivono, partecipano anche a delle, alle ravi poetici che faccio io, quindi partecipano. Ho fatto anche da, da sì, solo, quindi io lo vieno, esattissimi, e rivolgiamo, sì, sì, sempre, diciamo, che ogni giorno è un'emozione, poi io, alla fine parlo magari più della storia che della è un lavoro che abbiamo moltissimo, sono due cose molto sì, legate. molto legate, infatti ho avuto l'opportunità, ringrazio la vita di questo, per aver potuto poi unire le mie due grandi passioni che sono appunto l'insegnamento e la poesia mm. sono molto grata vita di questo che cosa ci legge? allora, come prima poesia ho pensato a, a questa rialmineta e sentitela una promessa visto che siamo su, su quest'isola e parla anche del mare custodisco del cuore una promessa me l'ha fatta il mare in un giorno di tormenta le navi non potevano salpare e spuriva la potenza onnipotente. Tutto era fermo nel fragore del dolore e le parole solenni. La promessa me l'ha fatta una scala di cristallo che ho salito a piedi scalzi, superando la vertigine infinite volte nelle notti in cui suonare mare era a viaggiare alla promessa si è unito il profumo fiorato di un santo che ha benedetto i dubbi pertinaci inquinanti di amaro anche più mente. letizia e mestizia di embrionare confezioni in contumacia io, guerriera e vestale custodisco questa promessa che tengo a stretta gelosia la incenso di aria alpestre e la cospargo di Balzani Camilla, suggellandola infine, col più regalo nei miei pensieri di noi l'hai la la la la la confinata? Sì, ma a me è colpito tantissimo l'immagine della scala eh, trasparente: la scala di cristallo. Di cristallo molto bello con un po' cinettola, è un po'. Eh, non so se la conoscete la favola del gatto mammone. No, è una favola bellissima che non conosce quasi nessuno che c'è un mondo sotterraneo di cui poi riuscirci a partire non oggi non ci parlerai oggi del mondo sotterraneo di Agata. Sì. E, e quindi mi ha colpito tantissimo questa, questa scala trasparente che un po' no, quando dico queste cose sì, no. sono andata a fare secondo mai <coughs> insomma, ogni mese insomma annuisce e in qualche modo insomma, in questa favola c'è diciamo tutta una serie di gattini che fanno delle cose belle un amore e una serie di gattini che eh, disfano di, di tutto io la domanda che faccio spesso e la faccio a te perché insomma mi avete parlato di amicizia eh, è anche un po' un augurio per noi visto che siamo tante donne eh, che cosa bisogna fare ancora per far crescere appunto in maniera costruttiva il rapporto tra artista sì. allora secondo me ovviamente bisogna farcire da un lavoro personale cioè da un lavoro individuale su se stessi questo riguarda sia gli uomini che le donne proprio come persone quindi bisogna mirare eh, essenzialmente a una realizzazione, a una centratura proprio personale con per l'individuo, no? per cui non si deve andare alla ricerca della felicità eh, attraverso eh, oscurare l'altro, eh, oppure attraverso scansare l'altro, sgomitare, no, perché ognuno di noi ha, ha un valore. Ecco, allora, se si parte da questa centralità, dalla gioia personale verso la vita, appunto verso la promessa della vita, se cioè, si sente profondamente questo, eh, l'arte diventa un, veramente un'occasione di condivisione ecco, non diventa una, un palcoscenico dove farsi la guerra ecco, quindi mm. si mm. insinifica veramente è condividere <ride> la bellezza che la vita ha da, dato da, da, in ciascuno di noi perché c'è spazio veramente per tutti ognuno di noi anche nel campo pratico, ognuno ha tutto il suo stile e quindi uno può apprezzare veramente ognuno si può ritrovare in uno stile un po' ad una professa in un altro quindi veramente spazio per tutti i linguaggi dell'arte talmente grande, talmente immenso, talmente vario. E quindi no, no, no, no, no, per essere una vera artista secondo me bisogna essere molto molto anche citati Bisogna aver fatto proprio un lavoro sull'amore, sulla vita, su se stessi, è secondario questo della qualità. Cioè, Ma Io dicevo no, le donne, le donne proprio scomparte, non ci riescono, no, non no. Io, no. Prego, no sì. scherzo, Prego bene, scherzo, Scherza Bruno, no. tu ci riesci benissimo. Sì. <ride> Il titolo, il titolo così affaccendato così affaccendato la figura di un uomo affaccendato, affaccendato, cioè, eh, il, il parlo parlo affaccendato parlo. sì, sì questo è la voca di Armand e perché sei ancora così affaccendato nella maniera in cui lo erano i vecchi nei paesi dove d'ottobre andavano trasportando odore di mosto di cantina in cantina sei sagoma legno umido e di chiavi stelle con le cerniere battute e inchiodate da mani arrossate in ferre. E perché sei sempre così affaccendato nella maniera dei natini boschi che si aggirano guidati da fiuto e udito e sono avvezzi a fare arrivare seconda di vista, addestrato, sei sedugio del mio volare di regale e beccaccia, pronta al passo invernale. E perché sei di più radicato, così affaccendato, nella mia memoria, come la luce dei giorni, rimasto incastrato. Oh,